Ciao amici, benvenuti a casa mia nel mio piccolo canale Oggi video collaborazione con le Cindy Girls che il loro link è qua sotto, il link dei loro canali Siamo un gruppo di ragazze, signore che ogni tanto fa dei video insieme Oggi è un video collaborazione con le belle scoperte del mese cioè quello che noi abbiamo scoperto in questo mese di novembre io ho scoperto delle cose interessanti, Io di solito parlo di viaggi, di posti, di luoghi, ma questa volta no! Parlo di una cosa particolare che ho scoperto e mi è piaciuta molto. Quindi, like, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sigla e che si va! Ciao! Zona, ho scoperto un'azienda un'azienda che produce eh, creme per il corpo per i capelli per il viso con eh, erbe e tutti i prodotti naturali ho una crema e l'ho già finita, questa azienda si chiama Antos e spedisce anche online, vi lascio il link qua sotto perché davvero ne vale la pena di dare un'occhiata, allora questa l'ho comprata e eh, non mi è stata regalata, non sto facendo recensioni a pagamento ma sono recensioni gratis ho provato, provato il prodotto su di me e devo dire che questa crema è molto efficace. Crema idratante alle proteine di riso. La dita è Antos, il link è qua sotto. Poi ho preso anche un contorno occhi, sempre di questa dita Antos che ha gli estratti di mela, nocciolo d'albicocca e di nacea borragine. Questo qui. Non l'ho ancora finito, ce n'è ancora metà, lo sto usando, è molto buono anche questo qua. Poi invece in una erboristeria ho trovato questo rimel, costato 9 euro, 9,89 euro, neanche tanto, è favoloso, lascia le ciglia belle lunghe e belle girate, è un prodotto efficace e molto buono, anche questo, mi sono trovata bene, dopo tanti rimel e mascara che ho comprato, e ero allergica, e mi facevano lacrimare, e mi trovavo tutta pasticciata qua, questo invece no, è ottimo, e la linea di questo LR, si chiama Wonder Company, chi lo vende è una signora che ho conosciuto poco tempo fa in questa elboristeria e l'ho trovata molto interessante questa signora siamo diventate anche amiche si chiama grazia siamo diventate amiche e mi dà dei consigli ottimi ma oltre al mascara la chicca è la crema madre crema di viso al latte d'asida è favolosa lascia la pelle bella morbida e oltretutto anche profumata è efficace profumata come ho già detto e buona la consistenza è questa è questa qua mm, che profumo mi viene, mi viene voglia di mangiarla come la nutella perché è profumatissima è davvero molto buona, molto molto buona davvero vi lascio il link di questa riboristeria, così potete dare un'occhiata, potete sbirciare e sbizzarrirvi. Con questo ho finito, grazie di aver guardato il video, ricordatevi sempre il like, ricordatevi sempre di iscrivervi al mio canale, ciao e al prossimo video, ciao!